in diretta che 5 secondi sei troppo bello Lucci, sei, stato, sei il mio sogno erotico è regolare? beh ora la interrompo ah no? brutta decantessa sempre simpaticissimo Lucci. senti ma ma ci prenderai per culo come l'ultimo servizio da Lorena a Roma? Ma io per culo racconto. Racconti? Ma tre ore di intervista sembravano quattro scemi e mangiano le mele. Ma c'è ride pure? No. E eh che ne so, poi dopo devo chiedere a te come si fanno le interviste. Ah, me lo chiedi. Va bene, eh, io se vuoi le posso dare una lezione, ma veloce, proprio no, 5 no, minuti. Eh. Non, non mi puoi rubare il mestiere, voglio dire. No, no, no. Grande Luci, dai, saluta i miei no, amici no. di Facebook, dai. Sì, C'è anche mio fratello che ti guarda. Ah, okay. Ciao. Sembra